Grazie Presidente. E ovviamente questo è un tema sentito molto insomma, tutta, da tutto il territorio romano, da tutti i municipi, perché le 39 sedi e i 20 bibliopoint che costituiscono le reti di, delle biblioteche di Roma Capitale svolgono un lavoro fondamentale di, di, di offerta culturale e luogo di produzione culturale, di innovazione culturale, di crescita e ehm, di socialità. Ecco, Queste, queste sono distribuite su tutto il territorio e, come nei pochi casi, come teatri di cintura, vanno a coprire delle aree che sono più periferiche della nostra città. Il loro ruolo fondamentale viene riconosciuto anche visto l'incremento delle attività che stanno svolgendo, anche con la deliberazione 26 dell'Assemblea Capitolina, che prevede un coordinamento di tutte le istituzioni culturali alle attività che riguardano tutta Roma Capitale. Queste godono di una forte autonomia progettuale e Lavorano e danno sostegno per una serie di progetti che riguardano i territori, le associazioni territoriali, i comitati, e le scuole, i ragazzi più giovani che trovano spazio in queste strutture, per i carceri con dei progetti speciali, ma poi sono luoghi di diffusione di mult del multiculturalismo, del fumetto dell'ambito cinematografico, dell'audiovisivo, della fotografia. Ecco, oggi ritenevamo importante, eh, visto che abbiamo portato avanti una serie di commissioni eh, in cui è emerso che eh, le biblioteche di Roma stanno vivendo una forte criticità a livello di personale, perché ehm, anche dovuta all'aumento delle loro attività, vista la richiesta del, del territorio e della città di Roma tutta. Scusi Presidente. E... Scusate, vi chiedo di... Un attimo solo Consigliera. Prego. Questa vuole essere non una richiesta di aumento organico generalizzata ma vuole essere una richiesta puntuale perché riconosce la sofferenza di queste istituzioni e anzi la vuole, vuole amplificarne le attività. La Commissione Cultura ma tutta l'Assemblea Capitolina insieme vuole amplificarne le attività e anche i municipi sono ovviamente coesi su questa linea perché eh, i progetti eh, stanno incrementando, eh, c'è un problema eh, ahimè, di pensionamenti, facciamo presente che il, nel 2011 il personale delle biblioteche eh, arrivava al numero di 340 dipendenti, nel 2016 c'è stato, nonostante l'incremento delle attività, siamo scesi a 270. Quindi questa forte sofferenza, è visto lo sviluppo, di nuovi progetti e l'apertura di nuove strutture, di nuove, di, nuove, di nuove centralità, di nuove biblioteche all'interno dei municipi, perché ricordiamo che Roma è veramente vasta e il numero attuale delle biblioteche e dei bibliopoint non è ancora sufficiente a colmare quella che, quella che è l'esigenza dei cittadini. Si ritenevamo importante per questo presentare questo atto di indirizzo che andesse a sensibilizzare, penso, un rinforzamento di organico di questa struttura. Eh, grazie Presidente.